Allora, un buon allenamento anche per l'Indoor è di tirare a 30 metri, tirare a 30 metri curando molto bene il rilascio e il polso della mano dell'arco, il polso della mano dell'arco si deve rilasciare e si deve rimanere in mira e con il braccio proteso verso il bersaglio finché la freccia non è arrivata, adesso proviamo a tirare la freccia. una cercando di stare ancora di più in ancoraggio per sentire gli allineamenti guarda come il polso si scarica oltre a un buon rilascio bisogna che il polso si scarichi immediatamente dopo il rilascio ancora una Ok, adesso proviamo a fare una ripresa da dietro. E voilà.